Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso brevissimo video on the road Lo sto facendo col cellulare e sto raccogliendo gli ultimi pomodori siccagno Volevo solo farvi vedere la resa visto che avevo fatto l'articolo, siamo a fine agosto la resa è questa guardate un po' guardate un po' guardate, sono piccoli, ora ve ne tiro via uno, piccoli ma eh, molto duri, sono molto duri, sono molto saporiti, ne, ne ho assaggiato già qualcuno, questi sono ottimi come vi dicevo per fare la conserva senza sale, qui abbiamo una puntura, sono ottimi per farli anche eh, seccati al sole, sono piante che io ho bagnato veramente poco, tenete conto che qui da me, da giugno ad oggi, siamo, come diceva, fine agosto, ha piovuto due o tre volte e io gli ho dato l'acqua una volta ogni 10-12 giorni circa, non di più, sempre con l'irrigazione a goccia. Ho fatto tre trattamenti col calcio fogliare perché ho avuto problemi di marciume apicale su questi come su tutti gli altri, non ho fatto consociazione su questi qua, li ho messi vicino ad altri pomodori che ormai sono alla fine, sono quelli di orto mio, quelli sono di rio grande la consociazione l'ho fatta invece qua tra i filari, anche questi ormai sono andati e abbiamo un po' di basilico, ormai siamo a fine stagione la siccità quest'anno è stata veramente tremenda ma volevo focalizzarmi soltanto su questo tipo di pomodoro qui estrarò i semi e l'anno prossimo farò una piantagione soltanto di questi qua mi sono trovato veramente bene la resa come vi dicevo per pianta non è moltissimo e maturano più o meno tutti insieme quindi questo se dovete fare la conserva è una buona caratteristica di questa varietà di pomodoro perché vi permette di raccoglierli tutti insieme più o meno. Questa è la seconda o terza mandata già eh? e quindi poi di lavorarli contemporaneamente. Non so farvi vedere com ecco, vedete come si sviluppano. La pianta si corica per terra ovviamente. Essendo a crescita determinata è una nana, si corica per terra e si sviluppa un po' a cespuglio, esattamente come tutte le altre qualità nane. Il fatto che ne produca poche per pianta, se avete molto spazio, è un problema irrisolto: nel senso che piantate 100 piante in più, è quello che farò io l'anno prossimo. E bisogna fare attenzione soltanto al pari degli altri pomodori, alla pacciamatura, alle erbe infestanti, perché soffrono molto la concorrenza con le, con le erbe infestanti e eh, bisogna fare attenzione eventualmente alle cimici per quanto riguarda le cimici quest'anno ne ho avute pochissimo praticamente nulla quest'anno per il secondo anno consecutivo ho ehm, utilizzato altri prodotti biochima in realtà potete prenderli qualunque altra marca tannino di castagno bentonite e caulino ho fatto 5 6 trattamenti e con quello mi sono salvato sia dalle scottature solari che soprattutto dalle cimici quindi ho viste veramente poche diciamo che quest'anno se ne ho viste 7 8 e tanto L'anno scorso, uguale, l'anno prima invece, non avevo utilizzato nulla, per questo mi ero incuriosito su come fare e ho dovuto buttare via tutto già a metà agosto. Avevo finito tutti, tutti i pomodori, erano immangiabili. Tornando alla varietà Siccagno, quest'anno avrò messo una ventina di piante, come vi dicevo, ho raccolto è modesto, però la qualità paga mi è servita come esperimento quindi l'anno prossimo probabilmente farò una, una piantagione più sostanziosa, più numerosa volevo solo fare questo breve video scusate per la qualità, l'ho fatta col cellulare mi trovavo adesso durante la raccolta nel campo e eh, volevo mostrarvi i risultati di questo pomodoro siccano vi ringrazio per essere stati con me vi auguro una buona serata ci vediamo giovedì prossimo